Quest'anno la nostra veglia alle stelle è stata incentrata sulla pandemia. Un verso poetico, vedo la notte che accende le stelle, ha tracciato il sentiero dell'incontro. Abbiamo affrontato realisticamente il buio dell'isolamento, del contagio, del lutto, del timore di perdere il lavoro. E, al contempo, abbiamo individuato le stelle che questa notte ha acceso ai nostri occhi. L'essenzialità è stata la luce che ha illuminato la mia notte. Ad esempio, la scoperta del vivere di altri tempi, come i tempi dei miei genitori, il recuperare il piacere di impastare, con il lievito e la farina, il pane fatto in casa, il riuscire a cucinare e preparare tante cose buone soltanto con quello che si aveva in dispensa. Il sapersi accontentare di fare due passi intorno a casa. Il lockdown è stato per tutti una notte buia, ma ognuno di noi ha trovato una stella che ha illuminato la notte. Io ne ho trovate cinque, la mia famiglia. Ci siamo riuniti come non facevamo più da tanto tempo. Nell'isolamento ci siamo ritrovati e ho goduto di ogni istante della luce delle mie stelle. Non scoraggiamoci, in questo anno buio ho toccato con mano alcune conversioni. La luce di Gesù riesce a raggiungere i cuori che si aprono a lui, anche e soprattutto in questo momento triste in cui tutto sembra fermarsi. Ho incontrato un giovane vicino di casa, non credente, ha avuto... Una moglie malata, solo con due bambini, ha iniziato a pregare. Ora la loro vita è cambiata, hanno iniziato un cammino di conversione. Preghiamo, non scoraggiamoci. È un anomalo periodo di quarantena, ci siamo ritrovati segregati in casa a fare semplici cose e con i giorni tutti uguali, scanditi dalle eh, solite azioni fare la spesa, portare fuori il cane che d'altronde era l'unica uscita giornaliera, la mia luce è stata la preghiera, la fede nell'umanità e la speranza in tempi migliori. La mia luce è stata la voce degli amici, nell'isolamento in cui mi trovavo grande era il desiderio di comunicare e il telefono è stato un mezzo per sapere come stavano gli altri. La frase iniziale era «Ciao, come va?» e come una scintilla può dar vita ad un grande fuoco, così quelle poche parole davano inizio a telefonate lunghissime. La cosa consolatrice era che tutti facevamo le stesse cose, giornate passate in pigiama, con un'unica avventura giornaliera, portare fuori l'immondizia la sera. Dopo mi sentivo più vicino a tutti e tutti più vicini a me. Per tutti la notte è stata l'angoscia di lasciare solo i nostri poveri vecchi, trovati estesi, senza respiro, senza futuro e partiti con le luci delle serine accese. Per me la notte è stata la paura di quelle telefonate, quando mi sentivo rispondere io sono la figlia, mio padre all'ospedale, non sappiamo più niente di lui. Beh, io non avevo più stelle in quella notte. Anzi, sì, una che mi aspettava a casa tutte le sere, che brillava, non mi domandava. Beh, da allora ho capito che la luce, come la speranza, è qualcosa che può passare anche attraverso il cavo di un telefono. Quando mi sentivo rispondere era tanto che la stavamo aspettando. Nella drammaticità e nella tragedia, nel periodo più intenso del Covid, abbiamo avuto delle esperienze molto forti nostra forzatura di stare a casa, cosa mai vissuta in precedenza, comunque mi ha fatto riflettere molto, ho riflettuto molto in me stesso, ho ritrovato me stesso, ho ritrovato la mia anima. Ho vissuto un periodo nuovo nella famiglia e nella mia spiritualità. Queste sono state la mia luce. Come disse Papa Francesco all'inizio di questa pandemia, la sera è scesa su questa nostra umanità. Sì... Come tutti abbiamo notato, delle tenebre oscure, dense, si sono abbattute su ogni nostra realtà. Ma nonostante questa notte così forte, dura, in ogni casa, nell'intimità di ogni famiglia, si sono accese delle luci straordinarie, capaci di dare nuova speranza, gioia e conforto a ciascuno di noi. Ma lo sappiamo, queste luci non basterebbero da sole, pian piano si spegnerebbero, si spengono. Allora abbiamo bisogno di una luce capace di condurci all'alba di un nuovo giorno, una luce meravigliosa che non si spenga mai. E questa luce è il bambino di Betlemme, Capace di dare risurrezione alla nostra umanità Speranza alla nostra vita Lui è la luce nuova che non si spegnerà mai Che rimarrà per sempre in noi